Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynanity. Ti... È Marco 007. E con noi oggi ci sono degli ospiti. Tingo! Cronerock. Timia. Bene, oggi giocheremo da Mongas come la, la scorsa volta, solo che questa volta giocheremo a una particolare modalità, nascondino. Come funziona? Semplice, l'impostore ha un raggio di visione molto basso. Non può usare Posso tanto usare l'evento. Quindi l'impostore dovrà trovare tutte le persone e ucciderle. Mentre i crewmate dovranno cercare di fare le tasse, eh, reportare. Non è ehm, cioè, non si può. E inoltre, l'impostore non, non può usare telecamere né admin. Quindi vedremo come andrà. Iniziamo. Ovviamente, dobbiamo dirlo. Se uno di noi è impostore, inizio game. Ok, sono io Ok, scavate. Okay. Via! Quanti, via. quanti secondi, quanti secondi? Aspetta che vieni eh, il chiudare uno. Chi... Ok, posso calo. prendere l'evento, giusto? Sì, No, l'evento sì, chi... è il killare. Puoi soltanto fare quello, il resto no. Mi odio. Ah, l'ho schivato un casino. Bene, mi raccomando fate le vostre task, dobbiamo cercare di vincere. Sì, Oh no. Lo sapevo che non dovevo fare quella... Non l'avevo nemmeno finita, dai! Era finita la task. Ah, poi ovviamente i morti non devono dire dove è l'impostore perché sennò sarebbe troppo facile Maledizione, sono morto P Per portare il corpo di Cause. No, non si può Eh sì, eh sì, eh sì, eh, eh, lo so, mi, sta, mi sta imbrogliando Eh, eh yes. yes. Va bene, ha eh sì, giocato Va bene. benissimo Lui, lui giocato. Quindi, gioca, io, lui gioca quindi io ho vinto in genere no, no, ha vinto l'impostore Ho vinto, ho vinto ah. io, li ho ammazzati tutti Vai, eh, <ride> <ride> eh, vabbè. Sono io. Sì, eh? Sono io. Eh, eh, Ora vedrete okay. che significa essere impostore dalla visuale di Mazda. Scusatemi, ho no. una, ma una domanda. Ma anche i Krumit dovevano avere la visuale tipo piccolissima? Oh, o no, no? No, ti... no, no, eh. no. È fatto apposta. I Krumit devono avere la visuale potentissima sgravata fatta. <ride> No! Wow, oh, spavento! Perché vado sempre nel santo sbagliato al momento ho sbagliato? Fa un rumore pazzesco, l'engine. Sì. Vedo un piccolo sì. crone rock morto. Grazie, spiegato che hai sbrigato il task però. spero. Corrissimi ancora. Io vado a <ride> fare la mia ultima task di actor. Avrò Ma la va, mia va. rivincita, dove sei? Non ti eh, so mi hai seminato. Io clipare ho. Oh, anche no. Aiuto. Porta, ragazzi, due terzi delle task sono completo. Io le mie le ho finite. Finite le mie. Quindi. Eh, ma io ne ho ma ce le ho nel prossimo giorno. Ma ho ancora i fantasmi. Ha ah, capito qual okay. vale, è Marco. Comunque, Marco, quando hai detto mi hai seminato, stavamo tutti e due nella stessa stanza. <ride> ma come? <ride> si sì. <ride> sì. Sì. Abbiamo ah, visto Grassimia. Ma... Porta no, porta porta. Gigi la parola. Gigi. Niente. Vabbè, so è, ecco, ecco come perdere. Marco E eh. in stanza, hai detto "Va bene, seminati, eravamo tutti e due nello stesso punto cioè, cioè eri, eri in navigation. Ah, oh, no, no, non, non stiamo registrando ah. Chi è Cronerock, Cronerock. Cronerock. È cron che, che è Croner? In... Cronerock. Sono io. Cronk, in... Cronk è imp che sta finito. Non sì, cioè amici. Cioè nessuno. Cronk arriva sta arrivando. Ok, non ci interessa. Oh no aiuto mi sta seguendo, mi sta seguendo. No, ah, io ho fatto un lotto l'ultimo secondo ah, dai. dai dai dai sì. ok Meno male <ride> In qua Marco In qua mi devi fare la guassa Ma mica sei si se, Ah è ok no Cristo, Madonna, non dove fare un infarto Eh io ho che ah, sei Quindi ah. Caos e, e B Io li ho finite le mie Anche io, io E finita. la Signa dai, cas manca poco, ce la fate, dai. Ok, l'ho praticamente finita. A me manca porta, una. Porta, porta. E È finito. Ok, manca solo una. Okay, e abbiamo cali. vinto, abbiamo vinto. Yay! GG per voi. Yeah. Nonostante Ma non dove dicendo... stavate comunque? Eh, io ero, ero, ero nella parte ero con te. Non te perché ti ho visto usare un... admin. Ero in admin con te. L'impostore è comunque più difficile dei crewmate da vincere. Sì, è il... oh. Sono sì. io, sono io. E Quindi, pingo l'impostore. Diciamo stiamo avendo un po' tutti la chance di usare. Sì, di, sì di in gran parte. No. Ma anche solamente tu. Come eh, dovrebbe essere na vita reale, giusto? Ok, I... Ti prego. Però sarebbe, no, bello no. Proprio, sarebbe bello proprio nascondersi. Cioè, nel senso proprio che uno eh, si mi nasconde. Uno si un... può nascondere. Cioè. E c'è un, un buon limite ruolo. di tempo. Sì, si, mia, simia Vedi, questo è un buon nascondiglio, per esempio. Dove sto io? Eh, ma quello sarebbe molto più difficile. Che... Aspetto di aspetto che lui passi. Ok. Uh, dopo che passa, io fuggo. Vi consiglio di iniziare a muovervi comunque perché vi <ride> è vicino. Eh, oh, oh. Francesco Totti non la pensato. Ah, no, no. Croneroth, no. Chi sarebbe quello stupido adesso, eh? eh? No. Aiuto, aiuto, aiuto. <ride> oh, Mi ha ah, ucciso. Ah, Va bene, me ne manca uno. Cronk è morto. Cronk è morto. La partita è già finita, raga GG. Ah, no. no. Ah, no. Ma no, no. No. è troppo no. difficile per l'impostore vincere vero? oh ma che è solamente caos che è impostore che un è un po' Ma <ride> quindi oh tutti siamo no, alla fine lasciare, oh, sì, quindi, quindi adesso caos sei. giusto? sì quelli unici che abbiamo vinto siamo stati io e Michael per ora e sto, mm -hmm. arrivando, poi, sto arrivando ma io sono iniziate a, a muovervi se vincita, io sono un uvo non voglio più Dove posso andare? Vediamo Quale sarebbe un, un buon posto per uccidere? Electrical e... Electrical, è già un po' per electrical <ride> Magari meglio ma a non dirlo <ride> Scusatemi, che è rimasto vivo? Eh, eh, sono tu, solamente tu e Cronorg Tu in anni sei vivo E Billy, vogliamo solo in Dai, no. Michael, dai, Michael. Sì, balla sul cadavere di Pingu. Non zitto. <ride> è vero, gli hai detto dove sta. Io ah, si, mi il posso. reactor a farla. Io. io sono stato fermo due minuti. Abbiamo sì, perso oh, Vittoria. Oh. vittoria. Oh. Vabbè. Perché Vittoria? Ma mi hai killato? Scusami, um, cosa? Non capivo. Perché hai vinto? Scusami, ho ucciso. Sì, ti ho ucciso. Tre. Sono io, sono io. Facciamo, facciamo uh, 20 minuti di registrazione e chiudiamo. Oh, oh Marco, dove vai? Pingu, dove vai? Scusa, scusa, mi sono scordato. Scusate, scusate. Eh, Ora devi aspettare 10 secondi, extra. Ri muoviamoci via via via da qui, via da qui. <ride> bisogna di fare questo. What? What? What? <ride> Sei morto? Ah, sì. Mor Fammi finire il ladri. Ma possiamo sapere chi è morto, si? Sì, sì. Intanto sì, uh, no, non possiamo neanche dire. riportare. Cronche, cronche. Ok, buongiorno. A me manca una task 2 step. No, zitto, ah beh, io ho visto come oh. è l'impostore. In qualche modo ho attivato Google senza motivo. Raga, con tutti veloci a fare le tasche. Niente, oh. Senti, oh. Uh. Ah. Que quello lo taglio, ci sarà tipo un taglio improvviso Quanto... Beh, sembrerà... me ne manca solo uno da killare, dai che ho vinto sembrerà, oh, sembrerà tipo una YouTube poop Quanto siete più, veloci più. a fare le task Tu sei passato davanti a Kao Cioè, eri in Electrical Ti è per un Ho finito, ho finito, finito porta manca finito, una cosa sì. Dai, basta. Sì Sì, sì. sì. sì. No. Sono io, sono io, sono io Sì, ma io mai sono. Impostor P.O.V? Mm -hmm. No, ti volevo uccidere mentre è F.K. Uh, le mie task sono easy, devo dire. Esplode. Aspetta, resta un po' facile. I diciamo. E sì, no, è lui. Muoviti, cronk, fai quella task veloce prima che arrivi. Stai sì, arrivando, sì, stai arrivando. Fuga, fuga! <ride> Ma è vero, oppure no, eh? Mi sa che quando arriva è che sto facendo la task Raga, e dobbiamo provare lì. a fare che Non faccia, cioè, vince se cioè, Ci mettiamo un minuto di timer O anche di più, due, tre minuti E facciamo che l'impostore ci deve killare In quei due, tre minuti No, no, cioè, Nel senso che ah, tipo no. ci nasconde C'è già, già, sì. già, diciamo, il limite Delle task, cioè, puoi mettere pure un timer Sarebbe brutto No, no, no, che, cioè, nel senso Che anche, anche se non fai le task L'importante è vincere per il tempo No, no che comunque si ha diciamo, sì, l'obiettivo sì. è finire le tasche Basta dire, parolacce, no, madò No! Ma si sì, che, che ti risponde. ho visto diciamo. Oh, scusate, scusate <ride> Le mie, già finita Ah, le ho io, allora, io, io finito, Io no, mi, mi sono nascosto praticamente Finita Nasconde le vostre okay. io, okay, io No, ragazzi, io, è la tasca Ok, ho finito Beh, a me l'ho già ma Marco, tu mi vedevi quando ero andato sotto la guerra engine? Sì, ti ho visto benissimo. Oh, sì, eh, sinceramente, no. io a Marco proprio ero eh, eh, eh, neanche incontrato. Engine, non engine, please. Sono io l'impostore. Oh no, no, cronk, crocchetta. Oh, io non sono più impostore, è giusto la prima partita. Eh, e l'hai vinta pure, però. Vieni con noi, Vieni con noi, seguici. Ma se siamo insieme poi fanno uccidere l'uno e Inizio a seguire l'altro eh, Ah chi è l'impostore di nuovo? Ah, croco sì, Ok, ve so. <ride> No, c'è la tasse brutta Don Oh, merda! No. No. <ride> no, Oh, ucciso me E, è, è capo il <ride> sì, Aiuto riporti il corpo, <ride> raga, adesso lo reporto <ride> No, no, no, no, no. Oh, Scappa, pingu, idiota Eh, Volevo provare a hypnotizzarlo, Ma non ci sono riuscito che significa potevi <ride> correre lì dietro. Comunque mi sa che quello che ha vinto più partite <ride> è Pingu, perché ha vinto due partite di impostore e tutte quelle da Crume. Impostore? impostore io. Sì, ah, Marco. Ah, Marco. Ah, Marco. Sì, sì, Marco. che <ride> cacchio, <ride> <ride> <ride> No, <ride> mi ero dimenticato che fossi tu. <ride> ah, LOL il nabbo è morto. Vabbè, aspetta uh, me, ok. No, Oppure ma devo fare le uno task. Devo... Oh, Michael, mi viene. Oh, mi è passato avanti a me. Amer... Scusate, ma ah, devo, dare mi... in... devo andare in elettrica anche se l'azione sta si... in admin. Adio, no. di... caos. Sono intrappolato. Oh no, sono intrappolato in admin con l'impostore. Perché mi sono nascosto in uno dei posti migliori, secondo me. Marco, <ride> aspetta, Marco, aspettami Mi non ti porta... sto vedendo, Sì, si, sei scappato. Volo. <ride> <ride> Comunque io e Cronerock no. siamo morti vicini, Ad i nostri via. cadaveri sono vicini. Finita le tasche, Fittere tasche Addio scimmia, io volo uh, A me me ne manca costone, una, Allora Io lo vado a cercare, così lo smetto Io ballo sui cadaveri sta... su sta... Io ballo per basso... cadaveri Oh, <ride> non dirlo No, io lo dico, vallo sui cadaveri Nadmin, vedi se vuoi Allora, vai, eh, vai danni, in Italia, no, no, vabbè, vabbè, vuoi morire? C'è venuto, c'è venuto, c'è venuto, c'è venuto, c'è venuto, no. E dai, però, Chaos, che ci vuoi vincere, dai. Chaos è colpa tua. No, è colpa no, ma sei è un idiota, Chaos. Vabbè. Sempre Chieri, io, simia, sì, simia, simia, simia. Mamma mia. Basta soffiare. è colpa del... Ovviamente non vale fare le tasche nei primi minuti, vero? Sì, che vale oh, Si sì, vale sì, Invece sì. Oh Marco non <ride> morire così, Marco no non Aiutami! Ma no. Come faccio ad aiutarti? Che ne so Ucciditi, fatti uccidere tu Io prima mi sono no. sacrificato per Pingu Non è vero È vero E pur se non mi interessa, non ti sei sacrificato per me, quindi non conta Maledizione Ah, è <ride> Ragazzi vinco sempre eh. Quando si riaprono camminare Vabbè questa volta io sono in admin Lo giuro, sì, sì, sono in admin Ok, dov'è l'impostore che ho finito <ride> le task Siete, che c è? C è? Ma che c'è? Ma c'è il radar, cacchio Ma c'è il radar <ride> Io eh? Io eh, Billy, Billy. Belli. Oh, impostor più Oh, io io mi vinto. sa che sono quello che ha, ha vinto meno partite Perché non ho mai vinto sì. nessuna partita da impostore Ok, e non mi interessa, presto, veloce Io sono quello fuori, che ha vinto fuori. più partite invece sì, in fuori, Tu Sì, tu ne vinte tutti... tre da impostore Più due da primo <susurra> <susurra> <susurra> volevo rischiare qui, ok dai, veloci presto Adesso siamo in tre Non che... devi dirlo Cosa? Non ho detto niente Ha detto non che siamo in tre, quindi boh. Sì, siamo tutti in tre Uh, volevo dire navigazione, sì sì, navigazione ah, Chaos, madonna Chaos, madonna, io veramente io ti... Perché ho ventato? Ah, no, fatto finire Hai fatto no. morire, Michael, ma ti rendi conto? Sei un birbone poi, fate finta che non è via, cioè... Allora, Billy, possiamo parlarne, dai <ride> Parla con il tuo fantasma Cristian, siamo rimasti solo noi adesso Per non colpa mai, tua, perché devi dire dove non siamo, mai, madonna? Tua. I task finita. io sono elettrica la fare la tasca <ride> okay, io sono elettrica per fare, fare, fare la tasca io ti credo in bellezza con il migliore beh, mm. sì. vabbè vai. io intanto da impostor ho il 100% win rate non ne ho persa una beh pure io e mai ma che sì, ma ne hai solo no. una <ride> intendo tutte le Lui volte ha perso è no, ma... Ma... ma perché andate ma che che sempre in admin? Sempre... Chi, chi è l'impostore? chi è Ma appunto... no. no. no. no. MARCHE! ora ora ora lo, lo, lo muto a questo io lo muto vabbè lei ecco l'ho mutato mi dispiace cronerock però hai rotto le scatole Michael non puoi sfuggire dai ma hai aspettato un secondo, però Jenny Pingu. Sto io, sto io, <ride> no, bene, quindi questo era il video di Hide and Six. Spero vi sia piaciuto. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, E noi ci vediamo alla prossima, ciao. ciao. ciao. ciao.